Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video di Fortnite arriva finalmente un nuovo video e con un nuovo video una nuova challenge Raga oggi andremo a fare la solo caccia Challenge nelle coppie, siamo con l'Ivir che è stato tipo il top donator di tantissime live e finalmente si è deciso per appunto di fare un video con me E anche il top donator del canale ma vabbè E la challenge è molto semplice o almeno a dirsi è molto semplice eh, Bisogna semplicemente usare solamente i caccia fino alla fine della partita, guardiamo un po' se riusciamo a vincere un game Io vi ricordo ragazzotti Codice relatore, ragazzi soggetti, Davide dominato, se volete utilizzare Vi ringrazio di cuore se lo fate eh, Livir, puoi smutarti? Va Puoi smutarti Livir, vai parla, saluta, fai cose Bella Ok, let's go ragazzi, ci troviamo in game, subito Ok ragazzi, siamo in game, abbiamo deciso di andare a Foschi Sperando che ci siano poche persone, ovviamente Proviamo a trovare subito dei caccia e... Guardiamo se riusciamo ad arrivare almeno in top 10. C'è un team. Ecco, perfetto. Yeah, andiamo. siamo morti. <ride> Dove? Lì? Sì. Ok, cambi di programma, raga, andiamo al melo. Bello questa R verde che non posso prendere. 9 cilini. Allora. Onesto. Gli lanciamoli in faccia. Caccia, ho trovato un caccia, frate, ho trovato un caccia Onesto Ma, eh... Le granate si possono utilizzare? Eh no Anche senza granate, raga Quindi non è come le altre, ma... Eh, o caccia, o caccia, raga, nient'altro Oh, attenzione, caccia blu Ho due caccia, un caccia verde e un caccia blu, frate È qualcosa? Io ti do due verdi, ok, raga. Come se io fossi forte con il calcio, ma va bene così. Vai libero, let's go. 5 minutes later. No, no, no. ho 5 colpi. No, me l'ha fottuta malissimo. RIP Dad. Ho capito dov'è fra. Eccoli, l'altro no, team però. No, non li lanciare li, li, i cavoli addosso! Dead Liver ce la facciamo, liver ce la facciamo Liver ce la facciamo, liver ce la facciamo No li guardami Ciao mi fischi on mi fischi on mi fischi on mi fischi on mi fischi on mi fischi on mi fischi ma che cazzo fa? ho trovato un caccia leggendario gg mamma mia che culo e niente ci muoio rip I was to frog Surprise Motherfucker No, no, no, no, no, no, no, no, Ok raga io sono morto E Livir intanto si è fatto tipo mezza mappa a piedi Da, da fattoria fino a qui Riusciva a salvarsi Non ha fatto Ugats Però trovo il calcio GG. Ah Livir Se la vinci Ti faccio il regalo Tipo Tipo qualcosa nello shop Guardiamo Ho già tutto Tanto raga vi ricordo codice creatore nel negozio oggetti davide dominati Mi raccomando lo vedete qua sotto Anzi no scherzo Lo vedete nel mezzo Esatto proprio, proprio qua Non è vero non mi sta guardando Città. Allora dovresti trovare colpi cecchino, magari un altro caccia e magari anche delle bende, questo è quello che devi trovare adesso. Poi puoi killarti anche l'ultimo, gli ultimi due. Oh my god dude, what the heck? Dopo 360 scappa, scappa, scappa, scappa, scappa che è questo qua e secondo me con un po' di roba ci potresti trovare magari un altro caccia legend o altrimenti anche tipo degli shield Poi il caccia l'ho detto Vai, fra, vai fra, sono fra, fra fra Fra rip rip rip rip rip ma, ma, ma, ma che cazzo Ok Morto hanno ucciso Occhio occhio occhio eh, Perché c'è gente sia a destra che a sinistra Io prendere le bende che era dentro il cespuglio Che non, non Fanno comodo abbastanza <ride> Che fiero Lascialo vanno a pesca e prenditi le banane Mi hanno visto Ehi, ehi, è fermo, è fermo, è fermo Bravo, nasconditi Per non pushare, è inutile Grande, libero Partita del seolo, raga, attenzione Oh, dietro il cespuglio No, no, c'è gente dietro il cespuglio, dicevo You are, you are stupid. Ho detto io ho capito c'era gente dietro. 6 <ride> and a half hours later. Grande. Ma entra dentro il container giallo davanti a te, fra. Qui non c'è insidi. Ma c'è gente qua lì con. Shish. Shish. Eh ma no, se c'è gente, cazzo Vai, così, così, stai fermo oh. Sono morto, fratelli Ho preso il muro, fratelli Ho preso il muro, fratelli Ho preso il muro, fratelli No, non sei morto, fratelli Se ti impegni non sei morto, fratelli Devi lasciar fatare dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. Devi lasciar fatare gli ultimi con quelli dentro l'elicottero E tre devi fuggire Mio dio raga Mio dio raga 2v2v1 mi sa eh Ma do quanta no. roba aveva due, 300 colpi pompa fra, ce la puoi fare cioè, 300 colpi cecchino Minchia pompa raga Guardalo guardalo Che lezzo no. man no. Fermo fermo fermo Fermo sì, sì. Non riesce a far cadere Te provaci, prendi tutti i muri Oh Ci sono questi muri qua e poi può far cadere tutto Mi sa eh. oh, no. Manca quelli lì, manca quelli là sotto però. Ok, questo qui Oddio Oddio No, è morto Il rampino lo può prendere, Fra Il, ram il rampino lo può prendere è, è, è, è, Non fa danno, è movimento Può prendere il rampino, Fra È qua sotto, attenzione Attenzione Prendi il cazzo di rampino Non so dov'è È dietro, dietro questo muro di, di pietra, qui Occhio Fra, togli un botto quello Oddio No, come ho fatto a non se prenderlo Quello se lì se era, se era ghost hit quasi Salgo Me la gioco di banane eh, mi, facevi mi facevi prima prendere le bende a questo punto Puoi ancora prenderle, ti danno più vita Ma ci muoio lo fa il Beh, devi, eh, No, no, devi prendere le banane Devi prendere le bende Oppure lo pushi, decidi Attenzione. Madonna. Toglio. Livir, fatti, fatti, fatti tutte. Le fatte tutte, fatte tutte. Però sei morto. Oddio. No. Mm. E... Ragazzi, GG per Livir. E niente, ragazzi. Almeno lui ci ha provato. A me mi ha tipo scopato uno subito dall'inizio, ma va bene così. Eh, vi ricordo, se vi va, un bel like per me la descrizione. Arriviamo almeno a 70 like. regaz, mi raccomando. Vi ricordo ancora, per l'ennesima volta, il codice creatore del negozio oggetti Davide Dominati. E noi ci becchiamo al prossimo video. Mi raccomando, statemi bene. Bella, raga. Bella. è la motropoli gara yeah, yeah, la mia autobu corro con il mio frà, la messa lì o me salà non tornare in città Blu brum c'è proprio super morale la mia autobu la mia autobu la mia autobu io ero drogato <ride> ma le gambe guarda se la tua mettete pronto guarda se non è clippato eh. no, no, no. mi incazzo male. ho clippato io ho clippato io no tu non me ne hai clippato i must have on the other